E felicitazioni al vostro cervello Che bello diventare grandi a pochi metri di distanza Anche se separati da pareti e da parenti e da persone anonime tanti amici grazie al mio laboratorio bellissimo la scienza, i virus, i topi, le fette di naso scendendo le scale saluto tuo padre Tommaso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 a crescere un bel mandorlo pieno di mandorle, che gustosa tartina e che buonissimo pasticcino e adesso facciamo un brindisi con i bicchieri pieni di vuoto. Le splendide donne africane mi pestano i piedi biologiche che forse attraversano i domani di ieri I due piccioncini sono diventati dottorini E allora congratulazioni e felicitazioni al vostro cervello grandi a pochi metri di distanza, anche se separati da parenti da parenti e da persone anonime. Shut up.